Grazie Presidente, io con questi tre atti eh, di indirizzo ovviamente che riguardano eh, la materia che seguo da vicino che è la mobilità che tra l'altro eh, è stata citata anche durante la discussione generale durante l'intervento eh, delle varie associazioni e comitati che sono intervenuti che comunque eh, ringrazio diciamo con questi atti ho voluto portare un pochino di concretezza eh, sono tre atti che riguardano tre interventi in tre eh, diverse scale temporali c'è un intervento che può, anzi dovrebbe partire subito eh, c'è un intervento che potrebbe partire nel medio periodo e poi l'ultimo ordine del giorno invece riguarda eh, un'operazione un pochino più di ampio eh, respiro eh, vado con ordine eh, per quanto riguarda il, il primo ordine del giorno eh, c'è un progetto eh, che è stato eh, promosso della mia commissione, della commissione che ho l'onore uh, di presiedere, che è quello del corridoio della mobilità su Viale Marconi. Uh, andremo a realizzare una sede riservata per l'autobus, in futuro per il tram, andremo a razionalizzare la sosta, a mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti uh, stradali. Pensi, presidente, che solamente portando ordine a Viale Marconi si uh, potrebbe migliorare la velocità commerciale degli autobus del 50%? Significherebbe quindi eh, aumentare Sarebbe come aumentare il numero degli autobus circolanti Semplicemente però facendo viaggiare in maniera più veloce quelli esistenti Purtroppo quest'opera che è finanziata eh, Che è stata approvata eh, con un progetto esecutivo eh, Che è stata anche bandita una gara per la realizzazione Purtroppo questo importante intervento è fermo per un ricorso al TAR eh, Con questo atto di indirizzo Uh, chiedo all'assessore di impegnarsi congiuntamente con i nostri uffici, il Dipartimento Mobilità e l'Avvocatura, soprattutto per trovare una soluzione bonaria, che è che sarebbe alla portata, l'abbiamo esaminato anche in una mia uh, recente commissione qualche settimana fa, così da superare questo ostacolo, ostacolo del ricorso al TAR e far partire questo intervento, parliamo di circa 4 milioni e mezzo di euro, quindi una cifra importante messa a bilancio già nel lontano 2018 che però non riesce a sbloccarsi. Sarebbe un intervento concreto che potrebbe partire subito e che porterebbe dei benefici fondamentali per la mobilità della nostra città perché andrebbe a ridimensionare lo strapotere del mezzo privato e rendere più efficiente il trasporto pubblico e a dare anche una sede riservata per chi volesse utilizzare la bicicletta. Il mio secondo ordine del giorno invece è una mh, scala temporale un po' più ampia, ma anche qui è un progetto concreto che potremmo portare avanti anche in tempi abbastanza rapidi, parlo del tram TVA, del tram Termini Vaticano Aurelio, questo progetto che risale alla fine degli anni 90, fu uh, promosso all'epoca dall'assessore alla mobilità della loro giunta uh, Rutelli, però purtroppo dal, dal 2000 al 2001 la allora il progetto definitivo eh, giaceva nei cassetti di Roma Capitale. Io mi sono preso la briga insieme alla mia commissione di aprire questo cassetto e di far riemergere questo progetto per un'infrastruttura fondamentale come un tram, quindi un'infrastruttura molto eh, efficiente e performante che andrebbe ad attraversare il cuore della nostra città. Diciamo, mi sono preso la briga di tirar fuori dal cassetto questo progetto Uh, aggiornarlo, ovviamente, in vent'anni sono cambiate anche alcune norme e diversi codici degli appalti. Aggiornare questo progetto che chiaramente poi è stato svolto dai nostri ottimi tecnici del Dipartimento di Roma Servizi uh, per la mobilità. E, e, e questo lavoro di aggiornamento che abbiamo tra l'altro costantemente monitorato. Nella mia commissione sta dando dei frutti uh, importanti, ho avuto modo di uh, sbirciare diciamo così, il lavoro che sarà consegnato a breve uh, al, al Ministero per l'ottenimento dei finanziamenti, è venuto fuori un lavoro veramente eccezionale, un'occasione straordinaria di riqualificazione della nostra città, oltre che di realizzazione di infrastruttura performante per il trasporto pubblico, andremo a sostituire decine e decine di autobus uh, su gomma con una infrastruttura come Uh, come un tramo. In questo ordine del giorno, chiaramente Presidente, vista l'importanza di quest'opera poi non mi voglio dilungare, chiunque si può leggere le premesse dell'atto che ho presentato uh, riteniamo che quest'opera è fondamentale che debba essere realizzata entro il giubileo del 2025 quindi in questo atto di indirizzo andiamo un pochino a rafforzare una posizione che so che l'assessore della sta già portando avanti che è quella di ottenere un finanziamento diretto dal Ministero Uh, per quest'opera parliamo di circa 250 milioni e soprattutto un iter per la realizzazione dei poteri speciali per poter realizzare quest'opera con dei tempi un pochino più uh, certi e meno impossibili proprio per arrivare ad averla su strada, uh, preferibilmente per il giubileo del 2025. Ultimo atto di indirizzo invece che ho presentato ha una portata molto più ampia, si era citato anche all'inizio uh, di questa settimana. Uh, seduta al discorso del recovery fund uno dei pilastri eh, chiaramente del recovery fund è quello cosiddetto verde quindi che tocca anche la mobilità sostenibile e Roma tra l'altro Roma Capitale ha presentato eh, diversi eh, progetti a fine agosto, una ora di giunta io con questo atto cerco di dare un messaggio cerchiamo di dare un messaggio ancora più importante di sistema c'è eh, un piano urbano per la mobilità sostenibile che è stato ha eh, adottato la nostra aula lo scorso anno sono una serie di interventi per quanto riguarda la mobilità pubblica eh, la messa in sicurezza eh, della nostra città ehm, le isole ambientali, la logistica urbana insomma un piano a 360 gradi che non è squisitamente trasportistico che è pronto eh, tanti progetti eh, so, sono, sono pronti molti si stanno realizzando ed approfondendo, tanti studi sono stati fatti anche insieme all'università quello che chiedo con questo atto è presentare appunto una visione organica e chiedere di finanziare l'intero Pums con i fondi, eh, con i fondi che, eh, che il nostro Paese ha ottenuto per il recovery fund. Probabilmente è una richiesta un pochino ambiziosa che, che però mira a sottolineare l'importanza di questo piano, lo voglio ricordare anche qui, eh, condivido i meriti con, con i nostri tecnici, è probabilmente siamo stati la prima grande città italiana a presentare un PUMS a, ad approvarlo con un processo partecipativo e soprattutto rispettando le ultime linee guida eh, nazionali e dell'Unione Europea. Eh, termino qui Presidente, grazie per il tempo extra, però forse era stato più utile eh, illustrare tutti gli atti con un unico eh, intervento. Grazie.